c'è chi la odia e chi la insegna come professione, e ciò cioè non è solo una persona, ma anche un grande autore che ci illustra la sua strada in un percorso d'amore. Signore della letteratura, la sua vita non era assai matura per colpa della sua marcatura. Con i guerri, qua stiamo parlando di tante, non di fiabe. Con Elfi, innamorato di una donna alla morte prematura questa sì che è vita dura ma dopo una lunga nottata tra incubi e disagi son pronto a diventare più popolare di Gesù e i magi vi andò poi il vaso letto anche se preferirei stare a letto e non dirà niente ma penserà anche io coperte calde ed un buon libro così si sta da dio Sotto la vita in inferno, purgatorio e paradiso, risuscito trionfante col sorriso. Le opere d'arte scritte sono così belle che uscimo a rivedere le stelle.